Una, perché il comune d'Artea che solito come ci sono no, i guai o le rogne, è come il miele, tu con le api puffo ci si infila, però abbiamo l'esperienza naturata caro sindaco, sindaco, sindaco, sindaco, sindaco. Allora, quindi sappiamo benissimo che noi siamo andati incontro, no, una società che deve lasciare nello stesso modo che laica no? quando andrà via doveva lasciare tutti i tabulati no? dei contribuenti in modo che il comune eccetera spariti pure i tabulati no? poi eh, denuncia i carabinieri perché hanno detto che eh, sono spariti i tabulati dall'autoparco me lo ricordo bene, io ero assessore alle finanze no? cercavo in tutti i modi da da, da tamponare il disastro che è successo no? sia sì, mediatico per avere un Presidente del Consiglio avere avere un Capogruppo della Nazionale il consigliere in prima pagina nei in giornali nazionali no? arrestati eccetera è sempre brutto quindi caro dirigente per terminare sono d'accordo in pieno con, con il Capogruppo del PD io sono stato fatto, erano, erano, erano, erano, erano, erano. però se decidete di sospendere per un tempo necessario affinché si accetti tutto quello che si deve accertare, io voterò l'indirizzo all'unanimità del Consiglio Comunale, grazie. Grazie al consigliere Franco, c'è qualche altro consigliere che vuole intervenire. Eh, consigliere Rudovichi nella facoltà credo che sentite tutti gli studenti, quindi vorrei coinvolgere a questa votazione anche la maggioranza del sindaco e del presidente del comune per sì, no, coinvolgere la proposta la devo fare ancora, sì? quindi vorrei proporre, perché visto che si stanno ci delle problematiche perché, cioè, è la cosa riguarda noi siamo qui per fare la dei denari all'amministrazione pubblica, perché non è che li bene i cittadini, nel senso che verranno investiti per i cittadini per e per i pubblici, però vogliamo far risparmiare i soldini. E dico questo qua, siccome la, la delibera era di revoca, no? Per 90 giorni, noi chiediamo la sospensione, la sospensione in via calcolativa, come viene qui, in auto tutela, per 30 giorni e ti hanno mandato, e dirigente per rivedere il tutto, per rinegoziare il tutto poi rinegoziare, altrimenti saranno ricorsi contro ricorsi e ricorsi aziendali, non è che cioè si ferma qui la cosa grazie grazie al consigliere Ludovici, il consigliere Montesi a facoltà. Adesso non più. Grazie. Allora, io volevo fare una sintesi, se il Consiglio me lo permette, visto delle molte, molte, molteplici richieste avanzate e quant'altro, se era possibile eh, dare mandato al, al dirigente, al dottor Mazzone, per un tempo giusto, per negoziare quello che sono sia l'entrata in vigore del decreto de de salvitaria, quindi l'arco abbattuto, ed eventuali capitoli e annessi al contratto, quindi sì, questo potrebbe essere diciamo, la sintesi diciamo, della richiesta, ma non dando giorni o quantificando diciamo, tempi, dando il tempo necessario in modo che il dirigente faccia i due accorgimenti e veda se è applicabile quel decreto salvitaria e quant'altro. Questo chiedevo io. Grazie consigliere Montesi, il consigliere Ghiottini a facoltà. Grazie Presidente, buonasera ai cittadini, ai con consiglieri, assessori, sindaco e alla stampa. Io sono d'accordo con eh, la segretaria comunale. Io sono d'accordo con il consigliere Montesi ci siamo confrontati e ehm, siamo convenuti che l'importante è l'obiettivo finale, quindi noi dobbiamo comunque arrivare all'obiettivo finale e capire eh, cosa si può migliorare di questa situazione. Quindi, Sarebbe opportuno, secondo me, trovare una sintesi anche tra maggioranza e opposizione, tra consiglieri eh, più veementi e magari eh, altri consiglieri che stanno ascolto, in ascolto, ma che comunque in tutti i casi vogliono sempre il bene della città e dei cittadini, quindi probabilmente la proposta di sintesi potrebbe essere proprio questa, cioè dare mandato al dirigente un numero congruo di giorni per eh, verificare se è possibile rinegoziare l'aggio. In base all'intervenuto del Credo Salpa Italia che non è successiva comunque alla gara. Per cui io su questa proposta sono favorevole. Grazie al consigliere Iotti, il consigliere Corsone a facoltà. Sì, nuovamente buonasera. No, io senz'altro mi collego a quanto detto da Montesi Iotti, però sul numero congruo di giorni mi sembra giusto dire, che, eh, visto che in precedenza si è detto che superata la scadenza del, di, di dicembre subentrerebbe, subentrerebbe quella ipotesi di, un, di una mancata richiesta entro quest'anno e nei 90 giorni che si erano detti in precedenza che eravamo con tutti e due piedi in ballo, dire il tempo necessario, ma non oltre, penso che è eh, facile vedere se c'è effettivamente tutto quello che si è detto fino adesso. Eh, cioè, fare questa verifica che si è chiesta quindi è il minimo tempo necessario ma non oltre, non, non oltre 30 giorni perché mi sembra opportuno che per un problema così grave mettere i seduti è arrivare subito alla conclusione e non perdere per i, per i contribuenti per tutti noi un potenziale incasso di dicembre che chiaramente potrebbe essere buono per tutta la comunità grazie certo. Grazie al consigliere Corzio, consigliere Falcone a facoltà. Io volevo comunque dare una notizia alla al, minoranza, al capogruppo del PD, al candidato al, al sindaco dell'Italia dei Valori, al consigliere della lista Abate, che comunque il nostro impegno che abbiamo fatto no, per far emergere eh, queste, questa problematica ecco, ha comunque prodotto, no, già ad oggi ha prodotto un buon risultato, infatti il sindaco mi diceva che la società è venuta al comune di Ardea e ha detto guardate, ho eh, saputo che ci sono de delle problematiche eccetera, ha offerto al comune di Ardea, quindi ai cittadini un contributo di circa 30-40 mila euro l'anno, no? moltiplicato i 4 anni di contratto, quindi sono circa 200-300 mila euro, vediamo quello che è, per manifestazioni, per opere eh, per la cittadinanza. Quindi noi già abbiamo la vittoria, caro, caro, caro, caro sindaco, già abbiamo avuto una vittoria. Adesso le no. vitticheremo, le vitticheremo tutti gli altri che, che appunto abbiamo avuto. Grazie. Grazie, ci Grazie non c'è più niente loro incassano un milione io le largo giusto allora parola al sindaco allora buonasera di nuovo ho assistito ho assistito pazientemente a tutte le affermazioni, alle esternazioni anche a volte, ma eh, credo che sia stata una, una discussione produttiva. Cioè, eh, sono stati sviscerati degli aspetti, credo, che eh, in alcune eh, parti del comune eh, venivano segnalati come aspetti poco chiari. Io mi aspettavo magari, eh, magari, poi mi risponde dopo, dirigente, eh, se è possibile. Eh, spiegare eh, il famoso decreto, di che cosa parla, di che cosa tratta, se è retroattivo rispetto alla, al contratto eh, già eh, firmato non è intenzione di nessuno far pagare ai cittadini quello che, devono, quello che non devono pagare e sicuramente quelle famiglie meno avviene, non sono in grado di pagare beh, cercheremo di stare vicino però dire che non devono pagare le tasse in questo momento sto parlando io, sto parlando io oh, io non ti ho interrotto ho detto dire, non ho detto dicono, dire, io sto dicendo, dire che non devono pagare le tasse? Non si può fare. Magari l'intelligenza dovrebbe essere quella di far pagare il meno possibile, anche perché i comuni si basano sui bilanci. Come di Arda non ha altre entrate al di fuori della tassazione che c'è, a fronte di servizi che vengono rilasciati, c'è poco da discutere, è un'entrata e un, un niente da In riferimento all'affermazione parlo da banco, che in maniera forse folcloristica l'ha detta, l hai, l hai interpretata in modo tuo, eh, io non ci metto cattiveria in quello, in quello che ci dico, lo dico in maniera molto semplice, io ho avuto un incontro ufficiale in comune dove la ditta giustamente si va a presentare al sindaco e dice io sono, sono il responsabile di, eh, di questa ditta. Beh, lei ha un contratto, ci sono un po' di discussioni ma ha detto lui, dico, beh, in effetti eh, siamo un attimo preoccupati da quelle che sono le affermazioni delle richieste comunali però eh, non posso non notare che lei ha vinto una gara, dagli lì anche risulta che è una gara regolare, da quello che mi certifica gli uffici è regolare ha un contratto in mano, io come sindaco che devo rispettare quello che è un contratto firmato dalla pubblica amministrazione, non posso far finta di non vederlo, M ho detto anzi, vi farebbe piacere se c'è la possibilità, come ho fatto anche con altre aziende locali che non hanno eh, nessuna forma di eh, appalto con il comune, se ci sarà la necessità da parte del comune per qualsiasi forma di evento o contribuzione nei confronti dei cittadini, se voi avete un margine di ragionamento per far sì che questi cittadini possano essere aiutati Sotto qualsiasi forma, io mi sarei grato, questo è stato fatto. E la beh, noi, come per esempio una banca, il BCC dove ci chiedono i finanziamenti per eventi, i cittadini fanno tutti i giorni, noi per qualche evento, qualche iniziativa, che so, il restauro di una, di una chiesa, di un quadro, un siamo disponibili a dare una mano. Questa è la discussione, noi non ce ne stanno altro che è ben diverso di dire io ho il telefono dell'amministratore e se vuoi, se vuoi, questo qualcuno mi ha detto, non mi ricordo chi, cioè, ti faccia una telefonata. Non è mia abitudine, io ricevo sicuramente in comune, dico le cose come stanno, non è mia intenzione mettermi in mezzo a una discussione del Consiglio. Il Consiglio è sovrano. E te in testa. Quindi, se il Consiglio revoca, benvenga la revoca. Se il Consiglio sospende, benvenga la sospensione. Però, far finta di non vedere dei contratti, delle gare, dove sono certificate da dirigenti che stanno al luogo per questo beh, a me mi troppo un di chi perché sicuramente, sicuramente in una revoca andremo ad affrontare me ne pare, cose, me ne pare non lo so, però sicuramente il comune qualche, qualche, eh, qualche problematica potrà averla, l'intelligenza dovrebbe essere quella di dire beh, se esiste questa, questo risparmio del 4% che mi chiedo parlare di un periodo legge Andiamoci, dieci giorni facciamo una riunione fiume con chi è esperto nel settore e eventualmente troviamo se esiste e se è fattibile una soluzione. Non c'è bisogno di votare, si prende un impegno pubblico e da lunedì il dirigente comincia a tirare giù questo decreto, decreto salva Italia e si procede a un per Altrimenti fa benissimo, per me quello che il Consiglio Comunale decide mi sta benissimo non ho nulla da dire, resta il fatto che i cittadini se pagano tutti dovrebbero pagare meno tutti e continuare a mantenere una situazione di questo, di questo genere non è fattibile perché c'è sempre quello che da sempre paga e qualcun altro, non parlo delle persone che non possono ma non potranno comunque pagare, qualcun altro non paga e io non mi sento di tutelare chi non paga io vorrei che tutti pagassero il giusto e che i servizi avessero un prezzo comodo rispetto a quello che il servizio dà. Quindi il mio obiettivo è quello di accettare in parziale quello che è la volontà del Consiglio Comunale. Vi dichiaro però fin da ora che io mi asterrò a questa votazione. Grazie al sindaco e al consigliere Ludovici ne ha facoltà. scusi consigliere Giordani, il consigliere Ludovici ne ha facoltà. Ah, scusi, e, quella di una cosa è intelligente perché all'inizio ha parlato della gara, giustamente hanno valutato un anno e mezzo, due anni e mezzo, hanno dovuto valutare per aggiudicare la gara. Nella giudicazione della gara avete tenuto conto che l'ICI, l'IMU, cioè all'inizio l'ICI era per la seconda casa che che dal 4% poi è arrivata l'IMU, no? adesso andiamo a aumentare. Perché il sindaco non parlava di tasse però avete portato al consiglio comunale e commentate tutto si spiega a voler dire no dico aumentate tutto eh, mo, io devo dire che vai se sei il sindaco no io io a consigliere per aumenti eh, 12 punti quindi ne preoccupo quello che voglio dire è che il comune prevedeva prevedeva le aumenti in base al consigliere parli dell'argomento quello è dico è che la società che percepirebbe il famoso milione di euro anno, secondo me è forfettario perché non è manco chiaro e quindi lì bisogna intervenire perché se c'è stato questo aumento ne avete tenuto conto, vuol dire che la società, ecco perché dai 30 mila euro ha calcolato cioè, si è già anderotto ha calcolato no, ha calcolato no, ma avete calcolato che non è più qua un, un milione di euro perché se c'è questo aumento di di, di, di, di specialmente di ibu se c'è l'aumento delle condizia. Certo, l'accettamento c'è sì. l'accettamento c'è non era previsto, non c'è stava neanche vivo dalla prima casa e quindi bisogna pure capire come fanno l'accertamento se vanno a prendere le vature totali, le parziali, perché si sa prima a prendere quello parziale. che Quindi quello che noi diciamo è, è che eh, se ci si riesce, ma no, devono votare tutti il Presidente del Consiglio, non è che siamo siamo tutti per, per tutelare l'amministrazione. Grazie. Grazie al consigliere Lodovici, il consigliere Giordani ne ha fatto il sì, sì, sì grazie Presidente no stiamo uscendo fuori tema no, noi stiamo decidendo attraverso la votazione del Consiglio Comunale di sospendere per un'AIPA sì o un'AIPA no non per quanto l'AIPA dovrà riscuotere dai cittadini eh, questo è il tema cioè, anche intervento del sindaco intervento degli altri consiglieri l'AIPA vuole fare un malatto per dare qualcosa al comune eccetera noi stiamo uscendo fuori tema stiamo uscendo fuori tema noi ci siamo preoccupati di questa azienda che vediamo che diciamo, ha comunque, alla fine, eh, una percentuale troppo alta rispetto a quello che potrebbe chiedere naturalmente ai cittadini che non pagano ed è giusto che pagino eh, le tasse, quindi il tema è noi abbiamo presentato questa mozione per approfondire e vedere di sospendere questa, questa, questa eh, o oh, addirittura di revocare questa ditta, questo è il tema, mi sembra che stiamo uscendo con tema, stiamo parlando di una percentuale che forse attraverso il decreto Monti si vada di un 4%, quindi deve trovare riflettere i dirigenti di questa società che sta per entrare, che è centrale eccetera, non è questo, ripeto, eh, io sono per la Revoca e me ne assumo le responsabilità, a testa alta, non ho paura, non è, come dice il dirigente, è una cosa pericolosa, non è pericolosa, non è pericolosa, non è pericolosa. Pericolo è invece secondo me se si va a votare, se, va, eh, se continua ad andare avanti questa cosa e aprono gli uffici, questo è il pericolo, a mio avviso, e lo rifermo tutto in via. quindi mi sembra di capire attraverso gli interventi di maggioranza, che, fatto gli offi, che si parla ancora di percentuale, Io, potrei avvicinarmi un attimino alle intenzioni della maggioranza solo se intendono sospendere per i 15-20 giorni e approfondire potrei ragionare su questo al limite ma ragionare sulla sospensione affinché venga valutato l'introito della società che sta entrando assolutamente no se poi lei va ai requisiti e vince attraverso studio di settore e eh, ne fa i manifesti per 5 anni